Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la tuta, una delle tute di allenamento del Paris Saint Germain per la stagione 22-23. Questa tuta di allenamento del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 è prevalentemente nera. La maglia presenta una stampa all over grigia con forme geometriche astratte. I pantaloni sono completamente neri. Logo Jordan e sponsor sono di colore bianco. Una versione monocromatica dello stemma del club è posta sia sulla maglia che sui pantaloni. Una tuta elegante, calda e confortevole che non vi farà passare inosservati. Wow! La tuta è molto bella, peraltro eh, del giocatore campione del mondo e del vice campione del mondo, quindi voglio dire, una tuta che bisogna sicuramente avere. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, molto bello il materiale, molto bella questa colorazione rifinita benissimo in tutti i particolari.